Giovanni Memovia, finalmente parliamo del piano di studi per il prossimo semestre con la strategia d'esame precisa punto per punto per dare più esami nella prossima sessione. Questo video è dedicato soprattutto a quegli studenti che abbiamo definito di scrivania ordinata in uno dei precedenti video, fatelo a vedere nel link in descrizione, cioè quelli che vogliono tutto organizzato prima dell'inizio della sessione d'esame. Cioè raccolgono tutti i materiali, si stabiliscono le loro tabelle, la loro routine giornaliera. A Roma si dice la corsa dell'asino, parto bene, all'inizio tutto positivo, m'ossessiono con le routine, i ritmi del sonno, i ritmi di pausa, le tabelle che a me che pure io ero così, m'ossessionavo, no? Tenevo tutto sotto controllo, m'organizzavo prima, decidevo che volevo dare 2-3 esami nella prossima sessione, all'inizio partivo bene positivo e poi mi scaricavo lungo il percorso. Iniziamo a organizzare la sta sessione, fai quello che puoi con quello che hai, quanti esami hai deciso di dare, quali esami sono? Siccome se non sono fondate sulla realtà le tabelle non reggerebbero, puoi scegliere 2-3 esami solo se hai la certezza matematica di riuscire a a prepararli tutti e due o tutti e tre entro la prima data disponibile della sessione non esiste uno studio prima quello studio dopo quell'altro da quali materiali inizio per quanti giorni faccio comprensione prima di iniziare a memorizzare tutto il tempo deve essere usato per studiare dal primo giorno cioè da oggi questo video fa parte di una serie che ti guiderà fino a sostenere gli esami che decideremo insieme quindi fino alla fine della sessione scrivimi qui Sotto quali esami hai deciso di sostenere e iscriviti al canale se vuoi vedere tutti i video della sequenza in ordine prima abbiamo detto che la nostra scelta ricade su due o tre esami di questa sessione in questa strategia tutti e due o tutti e tre gli esami devono essere pronti entro la prima data del primo esame cioè per intenderci se hai scelto due esami orientativamente uno deve essere pronto entro il 14 giugno e uno eh, ha l'appello il 23 tutti e due dovranno essere pronti entro il 14 che facciamo questo piccolo stratagemma è lo strumento più potente per smettere di procrastinare e anche per avere la sicurezza che i due esami che hai scelto siano fattibili entro la data prestabilita, cioè significa che se riesci a prepararli tutti e due come abbiamo detto entro il 10-15 giugno vuol dire che ce la puoi fare a prepararli insieme altrimenti no adesso ascolta bene dobbiamo educare il nostro cervello a aprire le finestre di apprendimento nei momenti in cui vogliamo noi in cui ci serve in cui possiamo studiare per fare questo dobbiamo organizzare la nostra aggiornata in maniera abbastanza flessibile da non essere ingabbiati ma abbastanza sicura e strutturata da riuscire a fare tutto per questo ti suggerisco di usare tre blocchi un blocco per seguire le lezioni che hai deciso di seguire se ne hai il secondo è per studiare dai materiali che sceglieremo insieme il terzo è per Active Recall e Spaced Repetition trovi il link in descrizione per il video completo non puoi mai saltare uno dei tre blocchi li devi fare tutti i giorni tutte e tre però li puoi spostare come ti va le lezioni anche registrate sono fondamentali anche se non sembra perché useremo un metodo particolare per prendere appunti lo studio sui materiali è normale quanto sia importante le revisioni attraverso Spaced Repetition e Active Recall sono importantissime perché il cervello tende ad andare sempre in economia cognitiva e se non gli fai rivedere le cose a distanze prestabilite lui se le dimentica le cancella in favore di cose più importanti per la vita quotidiana. In genere questo uso di blocchi di 2-3 ore di attività singole e focalizzate fa risparmiare in media una due ore di studio al giorno che puoi usare per fare altre cose per svagarti per riposarti o per studiare di più. Quello che diciamo adesso è veramente un cambio di prospettiva. Hai paura di perderti qualcosa per strada di avere vuoti di memoria, di fare una figuraccia all'esame hai paura di perdere il controllo sull'esame stesso, sui mega materiali, sui mega programmi hai paura di non avere troppo tempo a disposizione? questo è perché in genere noi scegliamo in teoria due esami, tre esami e il nostro cervello ne riceve un messaggio sono troppi ma nessuno dice che devono essere due o meglio nessuno dice che devono essere considerati come due esami e in questa sessione facciamo una cosa nuova garantito che funziona li mischi non li consideri più come esami diversi mischi le materie, mischi gli argomenti non c'è più distinzione tra un libro e l'altro una dispensa, un appunto, tutto mescolato anche se fosse un esame scritto, un esame orale non ci interessa li studiamo allo stesso modo perché tanto il cervello registra le cose che studiamo nella stessa maniera sarà poi la fase di produzione che sarà differente a seconda se l'esame sarà scritto e sarà orale però mentre ci prepariamo tutto è uguale anche se le materie sono molto differenti tra loro insomma non sta scritto da nessuna parte che due materie diverse si studiano in momenti in parti della giornata separate puoi mischiarle tutte e due in ciascuno dei tre blocchi che abbiamo detto prima sicuramente faremo un video dedicato per spiegare bene questo aspetto quindi scrivimi nei commenti se ti piace l'idea l'ultima cosa importante che vogliamo dire è che spesso perdiamo un sacco di tempo a fare altre cose rispetto a studiare pensa a tutto il tempo che perdiamo nell'organizzazione, nelle andare a lezione che poi non usiamo appieno nella presa di appunti che poi non studiamo quindi mettiamoci anche una regola per gli appunti quando andiamo a lezione dobbiamo usare quel tempo al massimo gli appunti devono essere presi stra bene ti lascio il link in descrizione su come fare e puoi vederli solo due volte la prima mentre li scrivi li elabori appunto a lezione la seconda appena hai finito di prenderli per studiarli direttamente guarda che c'hai un solo colpo in canna, non puoi rivederli più, li devi studiare a perfezione appena hai finito di fare lezione. Questo ti costringe a costruire la conoscenza per livelli successivi e progressivi come facciamo sempre il corso Memovia Origin. Guarda, lo so che quello che ti sto proponendo per questa sessione è un cambio di prospettiva radicale, però fidati perché non è affatto rischioso e te ne accorgi subito perché mentre studi per questi esami che abbiamo scelto insieme senti che non perdi mai il controllo sui materiali sugli argomenti che ce la fai in tempo e che stai usando tutto il tempo a tua disposizione per studiare al massimo velocemente senza le ansie, in maniera semplice economica dal punto di vista del tempo se non usi il tempo come abbiamo detto potresti ritrovarti sotto pressione a non farcela e a trasformarti nelle due modalità quella che si chiama patata bollita o l'uovo sodo la patata bollita dà la colpa a tutto il mondo perché probabilmente ha scelto male gli esami o non sta usando il tempo a sua disposizione e inizia a odiare. L'università, il professore, il libro, l'esame, se stesso, odia tutto, se lamenta e c'è anche una forte rabbia ovviamente perché non ce la fa. Quello che invece chiamo l'uovo sodo è quello che si indurisce, io ce la farò, ce la devo fare, non mollo, sono più forte io. Cioè scontrarsi con i limiti interiori e esteriori ovviamente il lungo periodo non reggi, tra l'altro la patata bollita e l'uovo sodo si alternano come modalità perché uno di fronte alle grandi difficoltà Difficoltà. Di solito si ramollisce, si lascia un po' andare, poi ha una botta di senso di colpa, ricomincia a studiare, si rimette sotto, si scontra con i limiti si rammollisce, smette di studiare e così via un gatto che si morde la coda per tutta l'università. Ma noi ci stiamo mettendo a sicura questa possibilità, abbiamo stabilito quattro regole, le riassumiamo brevemente: tutti gli esami che scegli che scrivi qui sotto devono essere pronti entro la data del primo appello del primo esame. La divisa in tre blocchi intercambiabili una per seguire le lezioni uno per studiare sui nuovi materiali i nuovi argomenti e uno per ripassare quello che hai studiato nei giorni precedenti tre tutti gli esami di tutte le materie vanno mischiati e studiati come se fosse uno solo quattro tutto il tempo che hai a disposizione devi usarlo per studiare e persino quando prendi gli appunti durante le lezioni devi studiare mentre o subito dopo aver preso gli appunti ti aspetto qui sul canale per vedere gli altri video che ti guideranno lungo la sessione e alla fine per sapere quanti esami con questa strategia d'esame sei riuscita a sostenere alla fine della sessione e me lo immagino già che al tuo libretto aggiungerai 1 2 3 linee perché avrai sostenuto gli esami anche con ottimi voti se ti piace quello che hai imparato metti un like un cuoricino condividi con chi ti pare scrivimi qui sotto nei commenti quali altri video vuoi per guidarti in questa sessione e li faremo insieme e soprattutto scrivimi nei commenti cosa ne pensi perché io ti rispondo sempre infatti iscriviti al canale fai clic sulla campanella che questa sessione la facciamo insieme e ricevi le notifiche di tutti i video e mentre ti iscrivi e mi iscrivi io continuo a studiare e a ricercare per i prossimi video e ci vediamo qui molto presto